Qual è il trucco il trucco? Diciamo, gli amici non ti porteranno mai visibilità però un ether ti porterà sempre un ether non ti lascerà mai in poche parole ti devi fare io sono pieno di ether e ce l'ho tutti amici